Il 39% delle piccole associazioni di volontariato rischia di morire soffocato dalla burocrazia ucciso da vincoli e cavilli che sono anche importanti, anche utili ma che rischiano di mettere in ginocchio il terzo settore e il volontariato specialmente quello delle piccole associazioni ecco, noi con questa operazione cerchiamo di dare un supporto e un momento di respiro Un aiuto gratuito per districarsi nelle maglie degli adempimenti conseguenti alla normativa vigente in materia di terzo settore la Fondazione Arezzo Comunità e l'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Arezzo hanno infatti siglato un accordo che prevede per gli stessi soci della fondazione la possibilità di avvalersi di consulenza amministrativa gratuita. Quando la fondazione Arezzo Comunità è nata io ho detto che uno dei punti fermi era dare servizi a chi dà servizi e il patto lo abbiamo mantenuto fin da subito. L'unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Arezzo presterà gratuitamente attraverso i propri scritti la propria opera professionale offrendo assistenza su pratiche ed adempimenti fiscali. Gli enti del terzo settore si sono trovati eh, ad affrontare una, una, maggiori adempimenti eh, derivanti dalla riforma e dal, dal registro unico nazionale del terzo settore. Eh, ovviamente la nostra associazione non può sostituirsi interamente al professionista eh, che eh, rimane la figura centrale, quindi il collega, il dottore commercialista che segue eh, l'associazione eh, permane una figura fondamentale. La nostra associazione vuole, vuole essere in questo accordo un primo sportello, un punto di ascolto e di risposta eh, ai dubbi e alle interpretazioni che la riforma eh, ha investito eh, le associazioni.